Sì, ciao a tutti, siamo qui in questo piccolo video eh, in cui parliamo appunto della giornata di oggi, sabato 11 giugno, eh, in cui abbiamo partecipato a questa conferenza in compagnia sì, di Antonio, Antonio Cianci sarai, e Raccatta eh, compagnia di Antonio Cianci, raccattafilm, eh, esatto, eh, abbiamo partecipato a questa conferenza sul, sull'argomento cinema contro videogiochi, è stata fino adesso una giornata intensa ma soddisfacente, qui abbiamo parlato di, eh, estensivamente di un argomento interessante, ognuno ha fatto il proprio intervento parlando delle... Delle proprie pellicole, del, delle proprie appunto micro argomenti legati sfortuna House of the Dead e Alone in the Dark è stata una conferenza. Diciamo una che ha vincente. in questo caso, appunto, parlando di football, ha fatto, ha fatto piovere letteralmente sì. e quindi, insomma, mal ma di là della pioggia, siamo riusciti a sopravvivere, siamo stati temerari e siamo riusciti a portare a termine la conferenza nel migliore dei modi. E è stata una giornata, comunque, molto soddisfacente, è stato davvero interessante, tutti comunque c'è stata anche molta interazione da parte del pubblico che comunque ha dato un suo feedback, un suo ascolto, quindi è stato soddisfacente anche in, in questo senso e comunque per il resto, a parte eventi atmosferici a caso, è tutto si è svolto nel, nel migliore dei modi, quindi promossa la giornata di oggi, questo è un bel fine settimana scoppiettante un po' per tutti. Il suo sorriso laconico, il <ride> proprio nasconde so, pensieri. Allora, che dire eh, del uh, Chief Comics and Games? Ripeto tutto quello che ho già detto prima, <ride> se volete. Faccio no, una modalità per due Dovremo, e per due. una barzelletta. Ah, eh, dovremmo intervistare, è vero. <ride> in realtà, ah, vero? No. Stiamo aspettando Oppure la femmina del gruppo, che è la femmenazza del gruppo che non si fa viva e dobbiamo raccattarla su. Siccome raccattafilm è il mio mestiere, adesso io mi cimento alla ricerca del... Siccome tu racca... film, film... È, attrice, è, attrice, è, attrice, è, attrice, è attrice, le cose combaciano perfettamente. Okay. Si parte alla ricerca di Veronica e okay. passo la palla. Alla ricerca di Vero. Alla ricerca di, di Vero. Salve a tutti, benvenuti trovata. a questo nuovo reportage.